Ciao! Benvenuti in un nuovo video! Allora, oggi vi voglio parlare di questo fondotinta di Astra Makeup che vi ricordo che è un marchio low cost e made in Italy reperibile online, su vari siti, alcuni mi dicono che lo trovano anche dai cinesi oltretutto è un made in Italy ed è prodotto in Italia, misteri ma non ci addentriamo oltre ed oggi vi voglio parlare di questo fondotinta che è Astra Transformist Foundation Concealer, quindi correttore e fondotinta, dice di essere un super coverage semi matte finish, eccolo qua. Il colore che mi hanno mandato è il numero 02 e vediamo cosa dice, fondotinta e correttore 2 in 1, ideale per ottenere un look naturale e levigato la texture altamente sfumabile aderisce alla pelle minimizzando le imperfezioni grazie alla sua elevata coprenza, è molto lunga la descrizione, e eh, va bene, ok. Allora, up to 16 ore, quindi dura per 16 ore, 18 ml, mi sono segnata il prezzo, 9,90€. Dunque, prima di tutto veniamo all'applicatore, che è molto particolare perché è un è un grosso pennello da correttore, è grosso, allora io lo utilizzo solo su di me, ma sinceramente applicarlo così con il pennello non mi piace, quindi lo metto sulla mano, tanto ne esce abbastanza, e poi dopo eh, ho provato vari utilizzi, si applica bene con le mani, tranquillamente, con la blender e con il pennello, quindi mh, vedete anche il test, ma da questo punto di vista niente da dire, ve lo mostro che è questo qui, Ok, allora, dunque, eh, intanto è disponibile in davvero tanti colori. Dice di essere un fondotinta più correttore, super coverage, quindi ultra coprente, effetto semi matte. Dunque, dunque, dunque, vi ricordo che io ho la pelle mista, ma l'ho messo davvero a test, non per 16 ore, ma comunque l'ho messo a test. E lo vedete anche nella clip, nelle varie clip che ho fatto. Primer su tutto il viso fondotinta e poi dopo su metà viso ho messo il correttore e sull'altra metà no per vedere come si comporta durante la giornata intanto ha una texture abbastanza cremosa si stende bene ed è non fa striature una volta asciugato non ossida quindi il colore non vira cosa che è importante ma veniamo alla coprenza perché dice di essere anche correttore mm. L'avete visto anche voi correttore quotidiano perché no se non avete troppe occhiaie ad esempio può andare a coprire soprattutto se lo andate a applicare con le mani perché con le mani è davvero è più coprente con il pennello ha una media coprenza con la blender ovviamente la, la spugnetta si mangia più prodotto ed è quindi l'effetto è davvero più naturale però è stratificabile e non fa macchie ed è davvero su questo mi piace. Come correttore Diciamo che io applico il mio correttore abituale e poi vado a uniformare con questo, in questo caso uniforma. Questa super super coprenza eh, l'ho vista per alcune cose, intanto eh, non è pesante sul viso perché anche sulla mia pelle mista non mi ha creato problemi, quindi non è come gli altri correttori mas correttore mascara, ci arriverò a dire fondotinta non è come gli altri fondotinta super super coprenti e super ricchi questo è coprente sì ma non, eh, non cremosissimo e non super ricco quindi adatto anche perché ha la pelle mista o grassa o non vuole un falotto pesante sul viso si sì, copre ma copre mh, le leggere discromie i rossori non va a coprire ovviamente delle macchie del viso non va a coprire le imperfezioni su questo bisogna lavorare con dei correttori più specifici però è un buon fondotinta adesso comunque vi faccio vedere le varie clip di test ma ad esempio anche applicato con le mani per tutti i giorni va a uniformare perfettamente il viso ma ora basta parlare e vediamo il test Ciao. allora proviamo questo fondotinta ho messo il primer su tutto il viso e direi che da coprire ce n'è un sacco ma noi lo proviamo è così ed ecco qui allora se in alcuni punti vogliamo più coprenza esempio qui qui ok invece del pennello usiamo la blender Ok, ora metto il correttore. Allora, questo è il risultato. Niente male, cipria e pennello. Questa è l'ista fix matte di rimmel che ho quasi finito. Cipria e pennello. Cipria solo su un lato. Qui sì, qui no, per vedere come si comporta. Primer su tutto il viso, cipria solo di qui. Col pennello sporco, ma la cipria è chiusa, vado a fermare un attimo anche di qua, proprio per uniformare, ma c'è la differenza. Allora, iniziamo il test. Sono le 11.38 e vediamo come si comporta durante la giornata sulla mia pelle di qua col primo aggiornamento allora 16 e 20. dunque fondotinta dice di essere fondotinta correttore succo per coprente semi matte finish a me non dispiace per niente è abbastanza opaco allora qua è completamente opaco di qua un pochino meno ma considerando che sono stata in giardino a fare dei lavori credo che sia perfetto unica cosa sono imperfezioni ho notato che un pochino svanisce ma ci sta ma ci sta in quattro ore e mezza comunque vediamo Ok, così togliamo l'eccesso e direi perfetto in quattro ore. Perfetto, considerando che qui è svanito un pochino, ma non c'è la cipria, mentre di qui sì, e poi possiamo fare un ritocco, anzi, lo facciamo assieme. Ritocchiamo. senza mettere il prodotto, solamente con il pennello ancora sporco di fondotinta e poi con la spugnetta. E noi così ci possiamo fare altre ore. Ci vediamo più tardi con l'ultimo Siamo arrivati alle conclusioni finali per questo fondotinta Astra Transformist. Allora, sono le 20 e 12, quindi direi che le ha fatte non 16 ore come promesso, ma il tempo c'è. Le imperfezioni si vedono, però, considerando che non ho toccato niente, con cipria, senza cipria, cartina alla mano, posso dirvi che il lato del naso un pochino, di qua un pochino di più, però, neanche tanto e ragazzi sono stata tutto pomeriggio tutto pomeriggio a fare dei lavori in cortile cioè vediamo forse qualcosina in più esatto beh sì ci sta ma sì ma aspettate provo Oltretutto non ha creato macchie, cioè la pelle si sente, forse lo vedete anche come scorre, lo vedete come scorre, vedete che qui scorre meglio e qui un po' più, però cioè, considerando il prezzo direi che. E niente, questo era tutto, direi che senza dire niente vale alla grande e noi ci vediamo al prossimo test allora avete visto anche voi che si comporta davvero bene cioè considerate che è un mm, fendotinta low cost ed è davvero da 9,90 euro. l'inci, aspettate che lo guardo perché non me lo ricordo non ha siliconi quindi anche questo è valido è un prodotto che si trova facilmente nella grande distribuzione un po' da vari marchi mm, a proposito l'ho visto anche online dalla profumeria sabbioni davvero un po' ovunque e perché no non cioè perché no nel senso sì ci piace perché no <ride> e oggi, eh, oggi è così, sentirò il tempo ehm, fondotinta che eh, mantiene le promesse non completamente ma le mantiene oltretutto è un Made in Italy mi è piaciuto, mi è piaciuto davvero se voglio un look più naturale lo uso il pennello o la blender, se no, ed è un più coprente con le mani, l'unica cosa è questo applicatore, che sì, bello, ma non mi piace, perché non è per niente igienico, e non mi piace da applicare sul viso in questo modo, ma lo applico sulla mano, che neanche questo è proprio igienicissimo, ma se prima mi lavo le mani, le mani sono pulite, speriamo, no? Ed eh, si potrebbe anche, eh, ho provato, eh, da questo prodotto, prenderlo con il pennello, però è sempre il fatto che va a contatto, allora è meglio lavarci le mani, oggi ti pone gene, però, è il periodo di igienizzante, ci laviamo le mani, con le mani pulite applichiamo il prodotto sulle mani e poi lo andiamo a prendere con le mani, con il, con il pennello, con la blender, come volete, ma applicatelo non con questo. Quindi, signori dell'Astra, se rifate la confezione con un applicatore diverso mi piace ancora di più, comunque stra consigliato, le mantiene le promesse. E avete visto che anche sulla mia pelle mista cioè, durante il giorno lo possiamo anche andare a ritoccare. Cioè, oltretutto, ci lucidiamo un po' di più, ok, puliamo l'eccesso di sbo di sebo. Andiamo a uniformarlo con le mani o con una spugnetta e poi lo riapplichiamo, cioè non fa macchie. Mi piace, mi piace davvero e ve lo straconsiglio. Fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come siete trovate. Io come sempre, spesso è stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me.